È stata avvistata Masha in una camera. Era una notte tranquilla nella casa dei fratelli Marco e Anna. I due bambini erano profondamente addormentati, sognando di fantastiche avventure. Ma all'improvviso si svegliarono nel cuore della notte, perché sentirono un rumore proveniente dalla loro camera. Erano confusi e spaventati. Ma cercarono di tornare a dormire. Tuttavia sentirono nuovamente il rumore. E questa volta era più forte e chiaro. Marco e Anna aprirono gli occhi e guardarono nella stanza cercando di capire che cosa stava succedendo. Fu allora che videro una figura molto inquietante. Era Masha, la bambina che tutti temevano. La piccola si aggirava nella stanza... Come se cercasse qualcosa. Marco e Anna si spaventarono e si coprirono con le coperte. Ma quando Marco decise di alzarsi per accendere la luce, Masha scomparve dalla loro stanza. Marco e Anna non erano sicuri di cosa fosse successo, ma sapevano che non erano al sicuro. Decisero di correre nella stanza dei loro genitori per chiedere aiuto. Ma quando arrivarono, trovarono Masha che stava girando intorno al letto dei loro genitori. Masha sembrava che stesse cercando qualcosa e continuava a girare di stanza in stanza. I bambini erano sempre più terrorizzati e non sapevano come fermarla, ma all'improvviso Anna ebbe un'idea. Prese il suo orsacchiotto preferito e lo mise sulla scrivania, sperando che Masha lo avrebbe trovato e sarebbe stata distratta da quell'orsacchiotto. L'avrebbe voluto tutto prendere a sé, in modo che loro potessero scappare. Funzionò. Masha trovò l'orsacchiotto e si fermò a guardarlo. Stavo simulando Masha che guardava la rosacchiotto Il che permise a Marco e Anna di scappare dalla stanza Corsero fino al salotto e si nascosero dietro al divano Aspettando che i loro genitori tornassero a casa Alla fine i loro genitori arrivarono a casa E trovarono i bambini spaventati dietro il divano Marco e Anna raccontarono la loro storia di Masha E i loro genitori capirono che era arrivato il momento di agire <ride> Come? Qua la cronaca mi dice una cosa particolare. Praticamente i genitori chiamarono un esorcista per liberare la loro casa dallo spirito malefico di Masha. E finalmente i bambini potranno dormire di nuovo in pace. Ma si dice che ancora ad oggi Masha giri di camera in camera. Di casa in casa. Dobbiamo prestare tutti attenzione. Anche perché io non voglio chiamare un esorcista che poi quello mi fa... Fa così proprio. Chiedo scusa a tutti gli esorcisti. Ma forse, io qua ipotizzo, chissà se veramente Masha poi alla fine è scappata veramente. E chissà che magari adesso non arrivi tipo in camera mia. No, ti prego, no, ti prego, no, ti prego. Che paura. Ovviamente fatemi sapere se volete vedere altri video di questo tipo e mi raccomando di rie. E mi raccomando di iscrivervi al canale e lasciare like. Per favore, grazie. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.